Fanta politica. Bevanda che mette sete. Più la mandi giù, più ti tira. Tennis di parole. Colpa sua che per colpa dell'altro, prima di mantenere, ha dovuto rimediare. Punto. Teatro dell'assurdo, ma per davvero. Guerra di famiglie e cene segrete. Fiction da me prodotta. Ne aspetti diritti. L'anima di Dino. Genio dell'anima, sto fino, sto fino ed esce una scena, vedo me e dico non può essere, Io ordini li da un capo, posso solo sperare che coincidano con quello che desidero. Passato di persone, c'è sempre un passato che spiega l'adesso, il mio è più passato del tuo, è arrivato prima, conta di più viene dal divino grazie a lui ti è concesso di baciarmi la mano parlo con me cerco nessuno accolgo tutti parlo a chi ascolta aspetto chi senza fretta di morire la libertà in prigione è uccidere il desiderio di uscire camminando leggeri appena la porta si sparà Sinfonie Parti, poi ti seguiranno La lezione non si impone Porre è ciò che devi fare Porre te stesso senza consulta di previsioni, meteo, astri o Giostra In un mondo di delegati sarai tradito da colui cui avrai dato il voto Non per dispetto Semplicemente non sa che esisti, come tu non sai di colui che paga le tue scelte. Ogni volta hai rinunciato a me stesso. Non chiedermi la brutta copia. Quando vivo è sempre la prima volta. Spazio mente ci sono lune, ci sono pianeti, ci sono case, e si cambiano di posto, e non sai se veramente ami, se davvero vivi, e dove abita il tuo cuore, grazie.